Papà. Buongiorno tesoro Buongiorno un cavolo Ecco un'altra giornata di quelle Cosa c'è? Niente ah. Pensavo che avessi qualcosa Niente a posto Ma dove vai? Torno immediatamente qui Dai racconta che cosa c'è Perché sei arrabbiata? Non sono arrabbiata No no infatti si vede che non sei arrabbiata Assolutamente Sembra un cagnolino di quelli dolci, di dolci, di dolci Non mi ascolti mai Ma ah, Come non ti ascolto mai? Cool. Allora, stamattina non mi hai dato il bacio del buongiorno. Right Sai sì, cosa vuol dire? Stamattina mi hai il bacio del buongiorno. Allora, mi hai ascoltato? Hai capito qualcosa di quello che ti ho detto? No, assolutamente non ho capito nulla Però, amore, vediamo lo stesso Vai. Ciao Un caso disperato